Fare un... una precisazione. Tanto che insisto molto, non dicendo Fabio, l'ha fatto l'università è stato bocciato, eh, no, non leggeva. Proprio perché ci tengo a, um, alla smitizzazione. C'è un video di Si. Jobs di 40 secondi che è rimasto impresso, peraltro quando S. Jobs aveva ancora i capelli, quindi in tempi non sospetti. Se Joss dice in questo video una frase in particolare, dice tutto quello che è lì fuori non è stato costruito da persone più intelligenti. Sì. di Nel momento in cui lo riesci, capisci che puoi veramente fare tutto, che non significa che è tutto facile, sì. ma che puoi farlo, che quello che c'è cioè, lì non è stato fatto da qualcuno più comunque di 30 punti. Assolutamente, in più. assolutamente. Si tende a dire in inglese knowledge is power, no, la conoscenza del potere. Io, io penso... Che sia vero fino al 50%, uno deve avere knowledge. Quello che manca, ed è quello che invito tutti quanti a fare, è sfidare il proprio insegnante, nel senso azione. Impara la tecnica e poi la applica. Spesso e volentieri la gente impara la tecnica, ma non lo applicherà mai. Quindi quello che dico io è sfidare l'insegnante e sfidare se stessi. Tanti miei amici in passato fanno un'università a cui non piace. Quello per me è sbagliato ti va a imparare una serie di cose che molto probabilmente non si applicheranno, non verranno mai applicate, per semplicemente perché non c'è interesse nell'applicare. Io su questo stimo tantissimo te, perché su psicologia hai fatto tantissimi corsi eh, riguardanti quello che fai e lo fai, perché quello era quello che volevi fare, no? E volevi farlo psicologo, hai stiato sì, psicologia, hai fatto. L'errore che fanno in tanti, l'ho fatto anch'io, è fare qualcosa che non si vuole fare perché si è decisi su cosa fa. Okay. E quindi entriamo in disperazione. mi per aggiungere una nuova considerazione, anche è anche vero che puoi imparare da, da errori. L'errore non deve essere un motivo di, che ti spinge a arrenderti, ok? Di, per esempio, ho lavorato in un'azienda People, il boss, lui ha fatto scienze politiche. Un giorno gli chiesi quanto scienze politiche ti ha dato per uh, l'attività che facciamo adesso. Lì facciamo business design, uh, consulenza alle grandi aziende anche. Lui mi ho detto in termini di uh, concreti che posso spendere, pochissimo, mm. molto in termini di competenze trasversali. Da mm. un lato puoi aver fatto l'università il percorso sbagliato, ma quel percorso uh, ti ha permesso di apprendere qualcosa che potrebbe servirti, ah. dall'altro, magari invece, ti rendi conto che non ti servirà niente, mm. ok? Uh, bene, hai imparato mm. che c'è una cosa che non ti serve a, a nulla, non mi fa insegnare un matto americano che puoi avere successo, o può imparare.